buongiorno a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video di minecraft ita, è minecraft comunque allora ieri ho pubblicato l'ultimo video della prima stagione minecraft ita dove abbiamo visto tutte le belle avventure che abbiamo avuto tutte le nostre costruzioni e tanti bei ricordi veramente il primo mondo che ho aperto è stato veramente più bello quindi, eh, quindi poi ho ricevuto un commento di Astorm legendary in the world Mi ha lasciato un commento con scritto Hashtag voglio vedere se puoi, se ce l'hai una villa moderna Ebbene sì, allora in un nuovo mondo che ho aperto ehm, Ho costruito una villa moderna Ho detto mi faccio subito la casa Quindi faccio subito dei progressi e poi eh, inizio a costruirmi tutte le farm così, e adesso andiamo a vedere. Ok, ciao a tutti ragazzi, siamo qua nel nuovo mondo che ho aperto. E cosa dire? Mm, io sono spawnato al di là del mare. Visto che alla mia sinistra c'era il deserto di là e di là devo ancora esplorare. Comunque, ho fatto fare questo puntile giusto per attraccare con, la, con la, il nostro traghetto, e ah beh fatemi sapere se volete vedere come va a finire questo mondo appena cominciato, oppure no, cioè, fatemi sapere. E là sopra eh, ho costruito la, nostra, la mia villa, oppure nostra per chi vuole entrare, perché probabilmente appena ho il computer nuovo questa qui la aprirò in server quindi ho suddiviso la villa in stanze così uno se vuole avere la stanza nella villa può farlo dovrebbero esserci un totale di 5 stanze se non sbaglio, non ricordo comunque scendiamo, attracchiamo questa è la diciamo la spiaggia privata Che guardate quanto carina è questa spiaggetta poi ci metterò degli ombrelloni ci farò un po' di roba Un po, di... un po' di cose qui vabbè ho messo l'unica betulla che sono riuscito a portarmi dal mondo dove sono nato subito là e qua un po' di canne da zucchero che potremmo prontamente raccogliere tanto ricrescono ok poi come si sale alla villa ho fatto questa scalinata che dovrò farla tutta in vetro e quarzo Finalmente sta venendo giorno che è la prima volta che inizio una serie, un video con, uh, di Minecraft con uh, il sole. E questa scalinata sarà tutta in quarzo. Come vedete qui ho già cominciato un po' a mettere di, un po' di quarzo, perché andare nel nether prendere il quarzo è difficile. Ho preso già parecchio quarzo e ne rimane ancora tanto. Allora, questo come avete visto qua, all'ingresso, devo ancora metterci. Le porte mm, ce le metteremo? Vediamo, anzi, se ce le ho. Si, sì, tre porte che peraltro piazziamo subito. Tac, tac, ok. Abbiamo le nostre due porte e come funziona? Allora, questo è il diciamo il salone d'ingresso. Devo ancora finirla, quindi devo ancora mettere un po' di vetro qua e un po' di materiali. c'è un'altra barca, non lo so. Usiamo tutto, svuotiamoci l'inventario Che è una roba inutile Ok Come vedete ho fatto un'alternanza Col vetro blu Azzurro Quello che è E un po' di roba Qui um, Di faro, sono già andato giù in miniera Parecchio profondo a cercare i di diamanti Devo ancora trovarli Qui abbiamo di carbone, non abbiamo niente nei fornaci allora questo è il primo piano eh, vi faccio vedere qua avanti qua ci sarà probabilmente un'altra porta, metteremo questo, devo ancora adibirlo ma mm, sarà un, un salone secondario probabilmente con una cesta che ha una bella vista sulla savana che abbiamo sul nostro retro della villa mentre qui abbiamo il, la vista di questa conca bellissima, dove sotto ho fatto il portale del nether che purtroppo mh, si entra da lì ma non si esce più da lì perché ci sono dei piccoli problemi cioè si è collegato si è creato in un altro chunk vabbè. questo qua invece sarà un bagno faremo un bagno con vista portale del nether e eh, vista della savana poi abbiamo eh, questa invece la vivierò come cucina Quindi faremo i banconi, i... qua ci metteremo magari i fornelli, for... quindi i fornacci Poi ci metteremo eh, il frigo, qua le scorte di cibo e tutte quelle robe che ci sono in cucina E qua sotto c'è il reti sottoscala magari con il ripostiglio per le pentole quelle robe lì Salendo al secondo piano abbiamo, un ingresso, abbiamo più ingresso, un ingresso da sotto e un ingresso da fuori, però fuori non ve lo faccio vedere subito, lo vediamo dopo. Questa è la stanza padronale, con un piccolo balconcino annesso, e dove ci metterò il mio letto qui, probabilmente. Passando di qua c'è un'altra stanza sempre abbastanza bella grande dove uno si può sbizzarrire quindi se chi verrà in server con me questa sarà una delle sue stanze poi tornando giù devo ancora mettere le scale sì ci vuole un po' di tempo va bene poi eh, queste sono altre scale che come bellissimo come ho fatto mi piace che si può vedere fuori in qualsiasi momento si sale a un, sempre al secondo piano qua devo ancora finire di giù la parete e qua c'è un'altra stanza che magari questa è la stanza per quelli diciamo la stanza privé che in una casa familiare qui verrebbe la stanza magari dei genitori oppure la stanza degli ospiti quindi verrà, faremo un qua ci sarà la stanza degli ospiti e qua magari potrò fare un piccolo stanzino per un bagno oppure se lo farà chi viene poi uscendo abbiamo il terrazzo il primo terrazzo del secondo piano che come vediamo è bello grande bello grandino eh, con il vetro nero che contrasta con il quarzo bianco e il legno di acacia rosso poi scendendo giù perché c'è un buco non lo so Abbiamo sempre questo contrasto e abbiamo fatto la piscina dove ci si tuffa e tutta in quarzo ovviamente dove si può in teoria vedere fuori, non si vede fuori ma sarebbe da vedere da, fuori, da sopra si vede fuori quindi Poi abbiamo sempre questo sbalzo qua ho finito il vetro e... Come vedete, là si vede il portale del nether e là che vedete delle luci lì c'è il secondo portale del nether dove usciamo. Quindi, da là faremo una stradina che la riporta qua perché farmela a piedi è una bella passeggiata, eh, per carità. Però, non ci vuole un po' di tempo. Prima di far vedere un'altra cosa, saliamo. E... No, io l'avevo messo qua. Spariscono i blocchi. Non è giusto sparisce tutto da me questa è la terrazza diciamo dove ci metterò magari proverò degli ombrelloni è una terrazza speciale diciamo e questa devo ancora adibirla non so se adibirla come stanza quindi la stanza diciamo di massimo pregio che è una stanzetta dove ci metti il letto hai un piano solo per te quindi magari è quella che costerà un po' di più perché ovviamente chi verrà in server con me ci saranno delle regole che saranno che le stanze sono in affitto quindi tipo ehm, sono un blocco d'oro ogni due notti oppure un blocco di carbone ci metteremo d'accordo di questa mia villetta qui ho fatto devo finire ancora un pochino ma ho fatto lo sbalzo qua sotto come tettoia tipo no? ecco ti pareva che si mette pure un temporale forte eh? vabbè comunque è una bella vista eh? quindi una bella villa ci ho messo veramente tanto perché ah ma proprio manca manca manca proprio eccola qua perché qua la scala? Ragazzi spiegatemi secondo voi come mai mi spariscono i blocchi o vengono spostati E soprattutto da chi vengono spostati Perché devo ancora vedere un enderman qua Quindi Poi altra cosa che voglio farvi vedere è questa stanzina qua Dove qua dentro ci sono le provviste Cioè ci sono le provviste Qua ci sono un po' di diamanti Se mi ricordo li avevo trovati tre diamanti Che sono questi qua che li ho messi qua così sono sicuro che da qua non spariscono perché se spariscono qua vabbè ah uh, sì questo lo piazziamo qua all'ingresso proprio bam eccolo qua. altra cosa della villa che guardate che bello aspettate cioè, è una cosa fantastica vero. Ho messo veramente tanto a costruirla, cioè tanti blocchi, tanta pazienza e soprattutto la piscina, tanta fatica perché. Ho buttato giù un blocco d'acqua e ho iniziato a scendere a buttare giù i blocchi. E poi ho dovuto costruire tutto il pavimento. Mentre questo qua non manca un blocco di proposito, l'ho tolto io, cioè non l'ho mai messo in realtà. Perché c'è il trampolino, certo ho fatto il trampolino di lancio per la piscina sotto aspettate che C era animo! splush oh, pi pure pigliato danno io vi lascio con lo scorcio della villa quindi per questo episodio è tutto Spero di aver soddisfatto la tua richiesta eh, Fammi sapere se ti piace questa villa mm, e, niente, Iscrivetevi Lasciate dei like se vi è piaciuto questo video Condividete a tutti i vostri amici E ricordate se mi aiutate ad arrivare a 100, like, eh, sì, a, 100 like, scusate, a 100 iscritti Due di voi Secondo la regola del concorso Due di voi otterranno una maglietta del canale e verranno a fare un video con me o andremo a fare un giro in città e faremo un video lì oppure faremo un video di minecraft o di fortnite o di the forest faremo un video, comunque decideremo nel frattempo è venuto il sole ha smesso di piovere quindi per questo episodio è tutto, io vi lascio buon... via sono anch'io un saluto e ciao!